Ok, nel precedente video abbiamo parlato Dei celestiali e bla bla bla Dell'universo, esseri potentissimi Sterminatori di mondi e creatori di varie specie Tutte cose che ho detto la volta scorsa E che se non hai visto devi andarla a recuperare E non per spalmare i miei stessi video Ma proprio perché questa è una sorta di continuo Di quello sui celestiali Quindi se non l'hai ancora visto sei un po' necato. E oggi come promesso Tratteremo dei prossimi protagonisti dell'universo Marvel Dopo Black Widow e il suo rispettivo film Ossia, gli Eterni Esseri nati tramite l'esperimento azioni dei celestiali su alcune centinaia di esseri viventi della prima proto-umanità che popolavano la Terra milioni di anni fa. Ehi, hey, ho fatto prima. Comunque, le azioni dei celestiali hanno portato a mutazioni genetiche super potenti in questi esseri. Nonostante abbiano un aspetto umano, gli eterni hanno un'aspettativa di vita molto più lunga di un comune essere umano, direi che sono quasi immortali, possono vivere per millenni, non si affaticano per lo sforzo fisico, sono dotati di una notevole forza e velocità sovrumana, sono immuni alle malattie e al veleno e non sono influenzati dagli estremi cambiamenti ambientali. Diciamo che sotto questo punto di vista somigliano molto ai loro creatori celesti. Pare che ogni Eterno abbia più o meno lo stesso potenziale degli altri, ma l'indole e l'esperienza millenaria rendono ciascun Eterno unico, per quanto riguarda la specializzazione dei poteri. Gli Eterni hanno un basso tasso di natalità, possono incrociarsi con gli altri esseri umani, ma il risultato rimane sempre un normale essere umano. Per quanto riguarda le loro storie sulla Terra, direi che sono molto simili a quelle narrate nei racconti mitologici. Per esempio nomi di Eterni come i Cersei e... Atena richiamano rispettivamente le figure mitologiche greche di Mercurio, Circe e Atena. Quindi non trovateci niente di strano se notate queste somiglianze. Comunque, il loro passaggio sulla Terra è stato segnato da un'eterna amicizia contro i loro compagni di sperimentazione, ovvero i devianti, che diversamente dagli Eterni che avevano generalmente protetto la razza umana, questi invece avevano più intenzione di schiavizzarla o decimarla. Tuttavia, non è che in fin dei conti tutti gli Eterni andassero d'amore e d'accordo fra di loro. Infatti, circa 750.000 anni fa scoppiò la prima guerra civile tra gli Eterni sulla questione se conquistare le altre razze umane o no con una fazione guidata da Kronos che era contraria alla conquista dell'intero pianeta e l'altra da suo fratello Urano che invece era favorevole ad essa le due fazioni si scontrarono pesantemente e alla fine prevalse Kronos che scacciò Urano e i suoi seguaci dalla terra i quali crearono una colonia su Urano wow non l'avrei mai detto alcuni membri del gruppo di Urano tentarono presto di far ritorno sulla terra per riaccendere la guerra guerra, ma furono attaccati da una nave Kryn di passaggio e costretti ad atterrare su una luna di Saturno, ovvero Titano. Lì costruirono un'altra colonia. Ah sì, tra di loro c'erano anche Mentor e sui san, ossia i genitori di Thanos e suo fratello Eros. Ma per quanto riguarda la famiglia del Titano Pazzo avremo tempo di parlarne in un altro video forse. Tra l'altro questo incontro con i Kree fu molto importante, dato che la cattura e le sperimentazioni su un Eterno catturato da parte degli alieni blu li ha portati ad andare sulla Terra per eseguire i propri esperimenti genetici su un gruppo di umani, creando così gli inumani. Un giorno gli esperimenti di Kronos sull'energia cosmica provocarono un rilascio catastrofico di energia in tutta la città degli Eterni, Titano, si sì, utilizzano sempre lo stesso nome vabbè, distruggendola e attivando geni latenti negli Eterni, scoprendo così che anche loro potevano incanalare grandi quantità di energia cosmica, garantendo loro un potere quasi divino. Purtroppo l'incidente aveva disintegrato completamente Kronos, lasciandolo in uno stato immateriale, quindi vi era bisogno di scegliere un nuovo leader. Ciò fu possibile grazie alla loro nuova capacità di potersi fondere in un unico essere, ossia Unimind, per decidere quale dei figli di Kronos, Zuras o Alars, dovesse essere il nuovo leader. Zuras fu scelto per essere il primo eterno e Alars scelse di lasciare la Terra per evitare di provocare un'altra guerra civile. E viaggiò verso Titano Lì scoprì che una guerra civile era scoppiata su Titano E aveva spazzato via tutto tranne un membro degli Eterni Ossia Sui Sun. Oh, guarda un po' le coincidenze 18.000 anni fa i Celestiali tornarono sulla Terra E i Devianti li attaccarono, inutilmente. E vennero contrattaccati dai primi che affondarono e distrussero le Muri ad Atlantide E provocarono molti altri disastri in tutto quanto il mondo Gli Eterni aiutarono a salvare molti umani E uno di essi, di nome Valkin, fu incaricato dai Celestiali di custodire un fatto di grande potere. Qualche secolo dopo, Icarus e gli Eterni entrarono in conflitto con il mutante immortale Apocalypse, terminando lo sconto con la sconfitta del mutante e la sua apparente ripartita. 17.000 anni dopo, il dio sguardiano Thor incontrò alcuni Eterni, ma l'incontro fu cancellato dalla sua mente per impedirgli di conoscere i Celestiali che stavano per tornare sulla Terra. Nel mentre, un Eterno di nome Ayak divenne il portatore dei Celestiali e si mise a dormire quando questi se ne andarono per aspettare il loro ritorno mille anni dopo per giudicare l'umanità intera. Queste sono le colonne portanti della storia degli Eterni, però ci tengo a sottolineare un argomento essenziale riguardante la specie degli Eterni e che potrebbe tornare utile per altri futuri video. Esiste una predisposizione genetica tra gli Eterni nota come sindrome deviante. Questa sindrome è caratterizzata da una mutazione fisica e mentale dell'Eterno che lo rende nell'aspetto simile a un deviante e mentalmente psicopatico. Non è noto se esiste tra tutti gli Eterni o solo tra quelli di Titano, anche perché l'unico ad aver manifestato questa malattia sulla luna di Saturno, e indovinato un po' Thanos. La stessa malattia di solito impiega secoli per fare impazzire un Eterno, ma il processo può essere accelerato, come nel caso di Cersei, dove si è verificato nel giro di pochi mesi. Una volta che un Eterno mostra i sintomi di questa malattia, non c'è alcun modo per curarla, e al fine di prevenire che questa si diffonda tra tutti gli Eterni, l'infetto deve essere eliminato tramite una discorporazione molecolare. In poche parole, deve morire. Nell'MCU solo Thanos ha mostrato i sintomi di tale malattia, ma fino adesso non è stata minimamente menzionata, ne sappiamo effettivamente se esiste o sia stata proprio essa la causa scatenante dell'aspetto e della follia del titano nell'universo cinematografico Marvel. Vedremo cosa ci fornirà il film sugli Eterni. Bene, gente, qui finisce il video sugli Eterni. Ho preferito soffermarmi più sulle loro origini e la loro storia antica. Piuttosto che sugli avvenimenti che hanno riguardato anche gli Avengers o altri personaggi che abbiamo già visto nei vari film Marvel. Anche perché credo sia importante avere più una conoscenza delle loro radici, visto che sicuramente cambia. Molte cose per adattarli meglio nell'MCU. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per restare sempre aggiornati sui miei futuri video. Vi ricordo anche che sotto in descrizione trovate i link dei miei social, e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!